ci ritroviamo qua per un nuovo video e oggi si parla di come comprare eticamente, non sto parlando solo di vestiti ma sto parlando in generale di come fare dello shopping etico in maniera buona sia per te che per l'ambiente. Bene, io ho fatto un video uh, sulle catene fast fashion, quindi questo riguarda principalmente i vestiti uh, e ve lo lascerò linkato qua sopra. Quel video è veramente importantissimo, vi prego, guardatelo, è molto molto importante prima di guardare questo video. Io in questo video non spiegherò cosa sono le catene fast fashion, non, spiegherò, uh, non parlerò di quanto odio quelle catene, ma parleremo solo di cosa fare per essere più bravi nel nostro shopping. Bene, allora partiamo, partiamo dai vestiti, va bene, primissima cosa importantissima per quanto riguarda i vestiti è un'app è un'app che vi aiuterà tantissimo a capire se un brand che state comprando che siete sul punto di comprare è etico o meno eh, questa app si chiama Good On You, eh, la loro promoter è Emma Watson, quindi insomma e mh, appunto su questa catena quando poi fate le ricerche potete cercare qualsiasi brand, spesso non troverete tutti i brand possibili infatti a me è capitato spesso di non trovare quei brand quindi dovevo andare magari su google andare sul sito di quel brand e capire un po' uh, dove fanno le loro cose se parlano della questione etica o meno eccetera eccetera però uh, questo um, però Good New è abbastanza una per uh, brand super famosi li trovate assolutamente quindi questo è un buon inizio per capire se quello che state comprando è etico o meno uh, un'altra cosa è appunto se proprio quel brand, non sapete se si è etico o meno è molto importante guardare i materiali che sono stati usati per appunto fare quei vestiti diciamo che i brand migliori i materiali migliori che si possono avere sono il lino il bambù il, la canapa, eh, il cotone biologico, perché il cotone sì è un buon materiale, sì diciamo i vestiti sono di qualità, però il cotone normale eh, purtroppo por ha portato a tante deforestazioni, quindi diciamo che anche il cotone, per quanto il vestito sia di buona qualità, eh, comunque il cotone ha un po' una dark side, diciamo, però ovviamente se comprate una cosa di 100% cotone e sapete che la utilizzerete tutta la vostra vita, quello comunque è un acquisto migliore rispetto a comprare una cosa sintetica da HM se vogliamo metterla su questo piano ecco, uh, per esempio io da, mi sono comprata proprio oggi due vestitini in lino um, uno l'ho trovato in un negozietto dell'usato e l'altro l'ho trovato in un negozio che vende più cattivo più marche, eh, però mi sono informata prima di prendere quel vestito, nonostante fosse nuovo, mi sono informata se quel brand di quel vestito fosse etico, eh, però era 100% lino ed era prodotto negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, quindi mi sono informata, eh, sono stata tipo un'ora prima di comprare un, un cacchio di vestito, ecco. Quindi eh, diciamo che anche questo è un, un, un, buon, un buon modo per capire quello che si compra. Il problema delle catene fast fashion, oltre a distruggere il pianeta, um, schiavizzare le persone, Uh, tutte queste cose molto belle è proprio il fatto che uh, i vestiti fatti di polistrene o plastica, che è praticamente plastica il polistrene, uh, rilasciano delle microplastiche questo è principalmente il problema oltre alle altre motivazioni è che quando voi lavate i vestiti la, eh, questi, eh, questi vestiti di queste catene fast fashion rilasciano delle microplastiche queste microplastiche giustamente sono così piccole che, piccole che non le vediamo nemmeno vanno nell'acqua Uh, queste microplastiche vengono mangiate dai pisciolini, quei pesciolini poi magari voi li mangiate, ecco, quindi diciamo che è un, un circolo continuo, diciamo. Quindi è sempre meglio puntare su dei, uh, dei capi che sono fatti di materiali più sostenibili e che sono fatti di materiali che sapete che dureranno anche molto di più, eh, per esempio il lino io lo detesto perché si stira molto molto difficilmente, io mi ricordo mio padre che aveva tante camici di lino e dicevo sempre perché non ti compri camicie di polissirene, che odio stirare le tue camicie, effettivamente lui stava già facendo delle scelte migliori rispetto a me eh, dieci anni fa, ecco. Quindi diciamo che il lino sia fastidioso perché si stira veramente, di... non si stira, eh, però è un materiale molto buono soprattutto in estate, quando fa caldo il lino è proprio la cosa migliore e ovviamente state attenti, non sto parlando di comprare lino da H&M perché quello non è lino e ve lo dico subito, nel senso quello non è lino, deve essere 100% lino, se un vestito è fatto di 10% lino, 90% polistirene, quello non è lino e non avrete mai la sensazione di lino uh, come di un vestito fatto veramente 100% di lino. ehm um... Quindi questo è un consiglio di cercare magari l'app, eh, controllare i, i brand che si usate, se no un'altra cosa bellissima è comprare usato. Eh, ci sono i negoziati dell'usato, sono sicura che in Italia ci siano i negoziati dell'usato perché tanta gente dice sì ma tu in Canada ce li hai! No, non ce li abbiamo, non è vero niente. Semplicemente dove siete? Fate una ricerca veloce su Google, fate ricerche. Trift shop vicino a me, oppure negozi dell'usato vicino a me, vi vengono fuori tutte le cose. Uh, io, per esempio, vado nei thrift shop. Uh, abbastanza vi dico, io non compro tante cose, uh, quindi non vado così spesso a fare shopping. però vado nei thrift shop. Uh, se no, c'è anche l'applicazione di Pop, che forse tutti la conoscete, è un'applicazione dove la gente vende cose usate. Solo che io con di Pop ho un grosso problema, del tipo che uh, tanta gente. Ho l'impressione che di Pop sia diventato così alla moda e anche i thrift shop siano diventati così alla moda. E quindi sia diventata un po' la moda comprare usato. Mi ti sono felice di questa cosa che comprare usato sia diventata una moda eh, che adesso tanta gente che vende cose li vende a prezzi un po' esorbitanti. Ovviamente c'è gente che vendi una cosa di H&M non te la venderà a 50 dollari ovviamente a 50 euro, 50 dollari te la venderà a meno però ci sono anche tanti, tante cose che nei thrift shop eh, vendono cose vintage quelle costano giustamente costano meno ma allo stesso tempo anche in quel caso magari cercate di stare attenti comunque ai materiale, anche quando comprate usato cercate che, eh, di comprare cose che non vengano da catene fast fashion se proprio non c'è alternativa va bene, è sempre meglio comprare l'usato piuttosto che comprare la nuova ovviamente vi dico comprare usato è sempre una scelta migliore oppure andate alle vendite di garage se esistono, non lo so oppure scambiate i vestiti con le vostre amiche solitamente può essere un'alternativa cioè magari avete delle amiche che avete più o meno la stessa taglia e magari lei non ha voglia più di mettere un vestito può darvelo a voi e così via è comunque uno scambio di cose che restano comunque da qualche parte ma non vanno a finire nella spazzatura, non vanno a finire nei landfill, quindi eh, è sempre meglio puntare veramente su usato, su comprare da siti, c'è anche il marketplace su, su facebook che anche là vendono un sacco di cose, quindi puntare sempre su, poi ovviamente se è una cosa, devo comprarmi un vestito per domani, oh mio dio non ci avete il tempo, ok, eh, però non è una giustificazione, mi raccomando state attenti a quello che comprate giustamente anche ovviamente eh, è sempre meglio evitare di comprare, quindi meno si consuma, eh, meglio è eh, però se proprio avete bisogno di, di qualcosa giustamente cioè, sto dicendo che non dovete più comprare niente nella vostra vita, anch'io non è che ho smesso di comprare cose, semplicemente quando compro una cosa ci penso mille volte ne ho bisogno, davvero ne ho bisogno quanto bisogno ne ho quindi questo, questo è un ovviamente un, un, un, un, un consiglio non è un'imposizione, eh, prima che qualcuno se la prenda, eh, per quanto per riguarda invece shopping, per quanto riguarda altre cose di shopping, oltre ai vestiti tipo scarpe, accessori, mobili eccetera, eh, anche quello, l'alternativa è comprare usato, c'è Kijiji che c'è tanta gente che vende usato, eh, ci sono i siti tipo marketplace di Facebook come avevo già detto. Uh, ci sono comunque i, le vendite qua in Canada ci sono le vendite di garage dove la gente semplicemente tira fuori tutto uh, e tu vai là e magari fai un'offerta o ci sono già i prezzi eccetera quindi questa è una cosa meravigliosa perché qua in Canada molti usano l'usato nei thrift shop ci sono comunque mobili accessori, libri, tutto quanto quindi qua si va molto l'usato io, io apprezzo molto questa cosa perché effettivamente ci sono tante cose che la gente vende usata che magari non è mai stata, è mai stata eh, neanche aperta o che sono cose che sono state usate per poco tempo eh, che possono benissimo ancora funzionare quindi non serve buttarle via o non serve veramente cambiarla subito, però c'è tanta gente che ama cambiare da, dappertutto, quindi vabbè Per quanto riguarda mobili, robe accessori, vi dico, cioè io conoscevo tanta gente che aveva la mamma, ma magari o la nonna o gli zii, che avevano le stesse taglie che loro, quindi si scambiavano spesso i vestiti, questa cosa è molto Bella nel senso che c'è tanta gente che eredita, cioè che eredita diciamo vestiti dai, dai parenti. Eh, quindi spesso anche questo è, una, è, una, è un buon modo di riutilizzare quei vestiti perché magari vostra nonna aveva stile, o vostra mamma ha stile, potete mettere le stesse cose. Io purtroppo con mia mamma abbiamo due eh, misure di piedi completamente diverse e non abbiamo la stessa altezza, non abbiamo lo stesso peso quindi a me è un po' difficile utilizzare i suoi vestiti. Eh, però ci sono alcune cose che magari se un giorno lei deciderà di darmeli, magari li, li farò stringere o che ne so eh, quindi anche questo è un buon modo di riciclare le cose, riciclare riutilizzare le cose perché eh, è sempre meglio di eh, buttare via tutto e creare semplicemente della spazzatura è inutile eh, se no ci sono anche, noi quando ci siamo trasferiti in questo appartamento, la nonna di lui aveva appena venduto la casa, quindi ci ha dato un sacco di mobili che a lei non servivano tipo il mobile che vedete qua dietro è stato <ride> un suo regalo quindi vi dico anche questo, tipo se ci sono, avete parenti, se avete persone che vogliono sbarazzarsi di qualche cosa e a voi quella cosa serve, io non vi sto dicendo di raccattare cose inutili, sto dicendo se questa cosa a voi serve assolutamente, prendetela. C'è cioè, una cosa nuova. Questo, questo mobiletto qua io l'ho dovuto ridipingere perché era è abbastanza vecchiotto, abbastanza vintage. Eh, però, però l'ho dovuto ridipingere, l'ho dovuto pulire un attimo. Eccetera, eccetera, però alla fine si può, tutto si può riutilizzare. Per quanto riguarda la tecnologia so, io per esempio io per prima non mi fido molto a comprare eh, cose tecnologiche usate, soprattutto per quanto riguarda il computer. Eh, magari i telefoni ancora ancora li comprerei usati senza problemi, ma i computer è proprio una cosa che eh, tanta gente che vende i computer al giorno d'oggi sono computer che sono di vecchia data, diciamo, io il mio computer che eh, ho cambiato da poco il mio computer, però il mio computer aveva 6 anni. Il mio computer di 6 anni mh, cioè funziona ancora, ma non è un computer che io potrei avere. La, la faccia tosta di vendere dicendo: Sì, sì, bellissimo. No, no, semplicemente ho deciso che lo resetterò e lo riciclerò. Lo porterò in un centro di riciclo. Anche questo, state attenti, mi raccomando, se avete qualcosa, cose tipo batterie elettronici, cose elettroniche, mob, cioè qualsiasi cosa elettronica. E cercate sempre un centro eh, vicino a voi che ricicli queste cose non buttatele nella spazzatura perché non si se mettete nel, nel riciclaggio non si ricicleranno mai dovete veramente portarlo in un centro che si occupa proprio di prendere elettro elettronici, elettrodomestici tutto quanto eh, infatti l'altro giorno abbiamo portato la sfera polvere per dirti per dirvi uh -huh. E Niente quindi, eh, io per esempio, appunto, non mi fido a comprare un, un computer a meno che non sia un computer uscito quest'anno che il tizio lo vende perché dice boh, non ne ho più bisogno. È un'altra cosa. Ma uno che mi viene un computer del 2014 dico sì, anche sì, anch'io ho il computer del 2014, ma non vorrei uno nuovo. però i telefoni, so, trovo che il telefono è già più facile trovarne di usati eh, proprio perché la gente ha la tendenza di cambiare il telefono come mutande. Non so perché io il mio telefono ce l'ho da tre anni, meraviglioso, stupendo, caro, bellissimo, l'ho fatto cadere pure nel cesso funziona ancora adoro, però tipo tanti elettrodomestici, noi abbiamo comprato niente di nuovo, cioè non ho cose nuove a parte la mia macchina da caffè che l'ho comprata nuova quella sì, però per il resto abbiamo quasi tutto usato uh, il telefono appunto l'ho comprato nuovo, me l'ho comprato tipo tre anni fa uh, però ci sono certi diciamo ci sono certi elettrodomestici certe cose elettroniche che si possono tranquillamente comprare usate senza aver paura che quella cosa si spacchi uh, poi bisogna ovviamente vedere anche le condizioni in quale un prodotto è perché c'è gente che magari vende una cosa che l'ha trattata come non so cosa e la vende e dice sì sì certo io per esempio le mie cose le tratto davvero bene e quindi se arrivassi a vendere qualcosa so che è stato trattato bene ok adesso ho detto che il mio teletro è caduto nel cesso la gente non mi prenderà manco sul serio ma non importa uh, però sì diciamo che è vero che non ci sia può fidare molto, per esempio anche la macchina noi la macchina l'abbiamo comprata usata cioè non hai bisogno di comprare una macchina nuova uno perché costano un sacco di soldi una volta che tu esci dalla concessionaria la tua macchina è scaduta di 50% del prezzo quindi non ha senso sprecare sprecare, sprecare soldi su certe cose e per esempio io su certe cose tengo a comprare le nuove tipo il computer ci tenevo a comprare lo nuovo perché non ho trovato niente di usato, vi giuro ho cercato per mesi qualcosa di usato che fosse un, più, un po' più recente Uh, però se dovessi ricomprarmi un giorno un telefono sicuramente punterei su qualcuno che magari ha un telefono abbastanza recente ma che lo vende, boh, per motivi X. Uh, e niente, basta, la smetto di platterare perché, boh, ho parlato troppo, troppo, decisamente troppo. Uh, noi ci vediamo la prossima volta, fatemi sapere se voi avete mai comprato qualcosa di usato, se avete avuto esperienze brutte dell'usato, <ride> oppure se avete intenzione di comprare qualcosa di usato, uh, oppure fatemi sapere qualsiasi cosa, ecco. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!